è stato un momento in cui la cucina è diventata protagonista di ogni trasmissione televisiva. Poi a un certo punto hanno parlato un po' tutti, forse un po' troppo, non so. Lei che ne pensa di questa la possibilità adesso che è stata data un po a tutti di parlare e non solo a chi ha dedicato una vita a spesa in mezzo ai giornali, che vuol dire fatica e che vuol dire professionalità. Uno deve un po' vedere qual è il programma, perché ci sono tanti programmi, ci sono programmi di, inter... di intrattenimento, ci sono programmi di approfondimento, certo hanno diverse logiche e perciò è giusto che hanno anche diversi protagonisti. Io sono sempre stato molto legato alla professionalità, all'approfondimento e ho lavorato sempre in questa direzione perché non poteva essere diversamente. Ho fatto anche qualche appunto anche qualche invito per qualche programma di uh, intrattenimento, poche volte eh, perché, perché è giusto che anche sia se... così, certo. però eh, se io devo parlare di un concepto o se io devo parlare eh, dell'alimentazione sana o eh, delle problematiche legate al nutrimento. È diverso in questo momento preparo e porto in trasmissione tutto ciò che è necessario per spiegare queste cose a abbiamo fatto anche tanti tanti lavori di ricerca come stiamo anche facendo adesso anche l'ultima ricerca che è partita prima di, di agosto e sul ossidativo post-mandiale che faccio insieme con l'Università di Teramo e l'Università di Teno A questo punto è importante quello che la ricerca, ma è anche importante quando c'è l'opportunità a spiegare Cosa deve uno fare e come deve combinare i cibi affinché l'organismo prenda vantaggio per una alimentazione giusta? Maestro, l'ultima domanda e poi la lascio. Lei oggi si sente alla luce di quello che mi ha raccontato più chef? o più scienziato. Guarda, io sono Einstein, un sono una persona che ama la cucina e per me la cucina è più. E per fare il lavoro meglio nel rispetto dei miei ospiti che devono avere un cibo sano, leggero e facile da digerire, è giusto che faccio anche ricerca e questa ricerca è sempre iniziata a una sana alimentazione e soprattutto al benessere dei miei ospiti.